Don Ernesto ha detto una frase che ha in sé un'immagine che è struggente ed è meravigliosa ed è magnifica, ha detto l'eterno eter... si fa frammento, non so se riuscite a immaginarli davanti ai vostri occhi, il frammento no? È qualche volta fateci caso quando qualcosa di legno e ci va a finire nel, nelle dita e com'è fastidioso è il frammento quello è un frammento ah, è a scarda la scheggia in italiano l'eterno però capite l'eterno e noi dicevamo la volta scorsa no, parlando del tempo che noi poi applicare a Dio purtroppo le nozioni queste noi abbiamo che poi penso che il giorno che andremo in paradiso come vedremo Dio che si divertirà di come noi poi abbiamo cercato di creare delle frasi per poter dire qualcosa che è inesprimibile e quindi di questa realtà dell'eternità che noi diciamo con le nostre povere parole senza inizio, senza fine, così diventa un frammento eh, diventa un attimo però poi se ci provate a pensare l'attimo e eh, la nostra vita poi è una successione di attimi è l'attimo che noi dovremmo imparare a riscoprire. E se vogliamo che la nostra vita poi abbia un senso. Se vogliamo che l'attimo, il frammento, sia un richiamo dell'eterno. Allora, l'eterno si fa frammento. E noi, porre attenzione al frammento, all'attimo, ci può richiamare l'eterno. Perché se, noi, se davanti ai nostri occhi, davanti, soprattutto poi il nostro cuore, davanti ai nostri occhi, ma non come qualcosa di astratto, eh, davanti ai nostri occhi perché deve, poi deve assumere un'immagine precisa, specifica, se davanti ai nostri occhi non c'è questa dimensione di eternità, allora voi capite, non avrebbe senso fare nulla. Eh, vi ricordate quella frase che vi citai di San Paolo no? davanti al fatto che Gesù doveva poi ritornare dice beh Gesù deve tornare quindi mettiamo, mettiamoci con le braccia a concerto non lavoriamo e niente tanto poi lui deve tornare e eh, no, eh, però poi se non vuoi lavorare San Paolo poi dice non devi neanche mangiare e eh, eh, invece allora l'attenzione all'attimo l'attimo che diventa operoso, stasera faremo un altro riferimento, un passaggio in più parleremo di vigilanza E eh, noi pure qui no? vegliate e noi pensiamo che vegliare significa che non dobbiamo dormire no, il cristiano dorme eh, però anche nel, nel dormire il cristiano tra virgolette dorme diversamente eh, da chi non ha speranza dorme diversamente da chi non veglia il cristiano eh, se vi ricordate, ad esempio, vi ricordate la parabola delle dieci vergini le cinque sagge, le cinque stolte però lì a un certo punto dice che tutte e dieci si addormentano quindi la stoltezza non è nel dormire e la sortezza in quella loro incapacità di prevedere l'imprevedibile. Perché le cose prevedibili tutti quanti le prevediamo, quelle imprevedibili non le eh, prevediamo. E invece quelle sagge erano state così sagge da prevedere anche ciò che non poteva essere previsto. Prima di fare un passaggio in più, volevo. <coughs> quando la settimana scorsa furono fatte eh, tre domande una la fece Don Ernesto che più che una domanda era un'amplificazione un ampliamento delle considerazioni che avevo cercato di fare e poi c'erano altre due domande eh, fatte da Franco e dalla moglie tutte e tre erano collegate l'una con l'altra potevano essere collegate nel fatto ecco come cogliere poi di questa, questo tempo eh, quindi non una quantità ma una qualità di tempo qualitativo e come puoi porre attenzione in realtà di questo tempo eh, appena me ne andai salì in macchina e mi viene in mente poi una risposta che poteva, essere, poteva chiarire di più e per tutta la settimana l'ho pensata e da proporla subito proprio Maria la risposta a quelle domande che la volta scorsa ci siamo fatti per un semplice motivo perché vedete si legge nei Vangeli che Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore ecco che cosa può aiutare a non farci prendere dal vortice delle cose quindi ci sono tante cose e Maria ha vissuto tante cose però Maria tutte queste cose le meditava nel suo cuore raccordandole l'una con l'altra perché noi adesso lo vedremo non c'è nulla nulla nulla che non sia eh, rivelazione della presenza di Dio o che Dio ci possa dire qualcosa non c'è nulla tutto tutto ha qualcosa da dirci della presenza di Dio e allora, allora il vigilare è proprio questo, no? cercare di capire cercare di cogliere in quella cosa Signore che cosa mi stai chiedendo che cosa vuoi che io capisca volete un esempio che in tutto ha condiviso la morte è sceso nella morte quindi anche quella realtà terribile, anche quella qualcosa, di, se lui è sceso anche in quella realtà di morte. Allora però quella capacità, ripeto, di mettere insieme i vari pezzi, perché se noi non mettiamo insieme i nostri pezzi, noi la nostra storia non la coglieremo mai. Se vi ricordate, già qualche volta abbiamo parlato di questo, se io analizzo la mia vita solo per quello che ho fatto oggi, e capite, può essere una vita bellissima, può essere una vita bruttissima, dipende da quello che oggi ho vissuto. Però quello che ho vissuto oggi lo devo legare a quello che ho vissuto ieri, a quello che ho vissuto l'altro giorno, a quello che ho vissuto l'anno scorso, a quello che ho vissuto due anni fa. Però purtroppo noi, sapete che succede? Noi non riusciamo a mettere insieme tutti i pezzi, proprio per quella eh, in realtà che dicevamo la volta scorsa, perché abbiamo perso di vista la meditazione, la contemplazione, il fermarci. Eh, se vi ricordate usiamo queste immagine qui, siamo dei magazzini, la nostra vita è diventato il nostro cuore, uno sgabuzzino. Mettiamo lì, mettiamo quello che viviamo, no? mettiamo lì dentro, le esperienze che facciamo le mettiamo lì senza rifletterci sopra. Allora il vigilare eh, significa anche dare nome a tutte le nostre esperienze. E allora capite, ci vorrebbe un tempo per questi tempi ma non abbiamo un tempo per questi tempi, abbiamo solo un tempo che dobbiamo sempre più qualificare stamattina nella preghiera che noi sacerdoti eh, la Chiesa ha messo nelle nostre mani per la nostra meditazione eh, nella lettura patristica che veramente eh, non l'abbiamo fatto perché abbiamo letto quella di San Nicola eh, però eh, la lettura che era prevista nella lezione continua era di Sant'Anselmo e lui Aveva, inizia così questa lettura. In primo momento volevo farvi il foglio da consegnarvela, poi ho pensato, vabbè, no, per chiedervi un esercizio anche in questo di ascolto. E se non sermo a un certo punto dalle cose, lui ha detto così: Orsu parla a se stesso, misero mortale, fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività attendi un poco a Dio non sei in Lui e se volete la sintesi di ciò che abbiamo detto la settimana scorsa lo ripeto fuggi via per un breve tempo le tue occupazioni lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi allontana in questo momento ora, mo, mo allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività attendi un poco a Dio e riposa in Lui ci farebbe bene veramente fare questo però capite, se io sto qui e già sto pensando a quello che devo fare o a quello che ho lasciato capite, non farò niente perché intanto stando qui non posso fare quello che ho lasciato il pensiero di quelle cose che ho lasciato non mi fa essere presente a quello che sto facendo qui e anziché riposare in Dio direi quasi che mi danno adesso fa un passaggio in più allora, prima parola della realtà, adesso dice Entra nell'intimo della tua anima Escludi tutto tranne Dio E quello che ti aiuta a cercarlo E richiusa la porta, cercalo O oh, mio cuore, di ora con tutto te stesso Di ora a Dio, cerco il tuo volto il tuo volto, Signore, io cerco. Chi è che parla così? Solo chi è innamorato. È la voce di un innamorato che noi abbiamo ascoltato. No, no, no, è uno scritto di un padre della Chiesa, San Anzimmo. L'ultima citazione è un salmo, cerco il tuo volto. No, è un padre della Chiesa. se andate su internet lo trovate eh. dicevo, è, è la voce di un innamorato e se vi ricordate l'anno scorso quando c'è il ritiro d'avvento noi dicemmo che l'avvento è caratterizzato proprio da questo fatto no, di queste invocazioni, vieni e se vi ricordate dicemmo che questa invocazione è l'ultima che noi abbiamo nella Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, proprio l'ultimo capitolo, sono le ultime parole, dove lì il veggente dice la sposa, lo spirito e la sposa gridano, vieni. La sposa quindi vuol dire che è innamorata. Quello che io continuamente mi chiedo ma noi ci sentiamo innamorati del Signore perché io dico vieni alla persona che voglio bene, alla persona con la quale voglio stare se Don Antonio, Don Ernesto sono persone con le quali sì, vabbè, buongiorno e buonasera no, però ho poco da condividere certamente non dico vieni, vieni a casa mia stiamo un momento insieme, no lo dico una persona con la quale ho il piacere di trascorrere un po' di tempo. Però intanto, però fateci caso, il rischio è che potremmo essere degli ipocriti, perché durante la liturgia noi continuamente diciamo vieni. E, diciamo così vieni che addirittura noi gli andiamo incontro, perché pensiamo, ipotizziamo che lui già si è messo in cammino per venire verso di noi. Perché noi quello che facciamo, lo facciamo, altro non è che un andargli incontro. Domenica scorsa, non so se l'avete ascoltato con attenzione, la preghiera colletta che il sacerdote ha detto all'inizio della messa, no, dopo il gloria che non c'è stato il gloria domenica scorsa, quello poi si chiama la colletta. Ha detto così, suscita in noi la volontà di andare incontro a Cristo che viene con le buone opere. Quindi, capite? Suscita in noi la volontà di andare incontro al Cristo che viene ma capite che immagine bellissima cioè padre suscita in noi, quindi il desiderio suscite in noi questo desiderio di andare incontro a lui che viene quindi vuol dire che dentro di noi c'è o dovrebbe esserci già una scintilla nel farci intuire dice ma chi ce la dà questa certezza? la certezza sapete qual è? il fatto che lui è venuto già quella è la certezza il fatto che lui è venuto ed essendo venuto ha promesso che verrà l'unica certezza che noi abbiamo è questo non abbiamo il giorno non abbiamo l'ora ma abbiamo l'unica certezza che lui verrà ecco perché come credenti come cristiani come uomini perché l'abbiamo detto pure la volta scorsa noi questi siamo quindi come uomo credente, che ci qualifichiamo come credenti la nostra unica preoccupazione è solo questa l'attesa del suo ritorno noi dovremmo vivere presi solo ed unicamente dal suo ritorno tutto quello che facciamo che si chiama le attività pastorali quindi a livello ecclesiale tutto quello che faccio nell'attività professionale tutto quello che faccio nella mia vita a tutto dovrebbe avere tutto come riferimento il suo ritorno ma è un esempio che vi ho fatto pure altre volte se io penso a una persona che deve venire a delle feste, no, un carro che deve arrivare da lontano io vado a lavorare, non è che siccome deve venire mio fratello io poi oggi non vado a lavorare però il mio lavorare sarà preso dal mio fratello che deve venire farò il mio lavoro chi non vuole lavorare neppure mangi, quindi se ma dice nell'attesa del Signore comunque devi lavorare però il tuo lavoro fa sì che sia carico della sua venuta perché così nel momento in cui tu stai lavorando, con il cuore lo sapete la di per sé, quell'attesa si è già realizzata perché è già venuto. E questo è importante, sapete perché? Perché questo ci aiuta a far sì che noi riusciamo a riscattare il tempo che viviamo da una certa patina grigia che pare che ci sia addosso io non so se capita anche a voi in certe situazioni no pare che quello che si vive nello scorrere del tempo pare che ci tolga la speranza pare che ci tolga la gioia lo stupore, la meraviglia anche se noi stessi la Chiesa che ci aiuta a vivere i tempi no? alla luce del mistero di Cristo nell'anno liturgico che abbiamo iniziato domenica scorsa con l'avvento ci dice una cosa importantissima e bellissima che il tempo, come ho detto la volta scorsa non è semplicemente una successione di ore o di giorni ma il tempo è il modo attraverso il quale noi possiamo sempre più infarcirci di Cristo Impastarci di Cristo. Il tempo, nella dimensione della scansione dell'anno liturgico, quindi che ci fa rivivere nella celebrazione i misteri della vita di Cristo, permette a noi di assumere la statura di Cristo. Dirà San Paolo, affinché Cristo sia formato in voi. non che Cristo ci sia in voi perché Cristo c'è già in forza del battesimo ma che Cristo sia formato si deve formare c'è il bambino piccolo che è nato ma dobbiamo formarlo questo bambino e chi è che lo forma? i genitori e il bambino andando a scuola dall'esempio dei genitori si forma Però il bambino certamente tiene un anno, poi 5, 7, 10, 15. Non è che l'anno è sempre lo stesso per il bambino, anche se i genitori sono sempre gli stessi. Ma la formazione è sempre diversa. Allora vedete, la liturgia riscatta il tempo dalla monotonia e lo fa diventare tempo di salvezza proprio perché ci inserisce nei misteri della vita di Cristo e noi di celebrazione in celebrazione ci impastiamo sempre più in Lui c'è quel canto che si fa la comune, non so se voi lo conoscete, no? mentre di sì Dio si è fatto come noi per farci come Lui vieni Gesù, vieni in mezzo a noi capite? Dio si è fatto come noi per farci come lui non che ci facciamo come lui lui per farci come lui quindi non è una nostra potenza una nostra capacità e allora provate a pensare noi che non daremmo due soldi in mano a noi stessi Vedete il Signore a noi che cosa consegna? Consegna una cosa bellissima che noi tembrieremo anche domenica prossima nella festa dell'Immacolata Concezione. Il Signore consegna a noi il suo sguardo d'amore. Noi dobbiamo vederci come ci vede il Signore. Vedete tutto il cammino cristiano è semplicemente questo. Vedermi con gli occhi di Dio. Perché la scrittura che noi ascoltiamo ogni celebrazione o anche nella lettura personale, ci rivela il suo sguardo. E lo sguardo del Signore è uno sguardo meraviglioso. E vi ricordate la Genesi? E fece cielo e la terra ed era cosa buona. E quando creò l'uomo, dice il testo, fu una cosa molto buona. Quell'uomo non è l'uomo astratto, non è l'uomo che non è mai esistito. Quell'uomo sono io e siete voi. E quello sguardo, Dio, non l'ho ancora ritirato. Ma capite allora noi in che cosa ci inseriamo? Allora capite l'Eterno che diventa frammento? E questo frammento sono io. E questo frammento sono io baciato dall'eternità. domenica ascolteremo delle letture ma come del resto delle letture che veramente non dovrebbero farci dormire o dovrebbero scuoterci da quell'apatia che vi stavo dicendo il Vangelo è conosciutissimo l'annunciazione poi San Paolo ci richiamerà con una frase che dice in Cristo noi siamo stati scelti prima di della creazione del mondo prima che il mondo fosse creato il Signore già aveva scelto tutti quanti noi quindi vuol dire che il Signore non ci ha scelti perché noi a un certo punto come si suol dire ci siamo convertiti Dio non ci ha scelti perché noi siamo diventati preti, voi siete sposati o perché abbiamo fatto la scelta e vado a frequentare l'incontro di catechesi questa sera. Dio non ci ha scelti neanche perché abbiamo ricevuto il battesimo. Dio ci ha scelti prima, prima di tutto questo, prima di tutto questo. Lui dice prima di tutto questo. E tanto è vero che a prova di questo, nella Genesi, il primo lettore che ascolteremo, sarà quello che viene chiamato il peccato originale però non c'è la presentazione del peccato c'è quello che avviene dove è il peccato quando Adamo si nasconde, vi ricordate e Dio lo va a cercare e noi leggiamo no, la, la, la, Adamo dove sei? e noi pensiamo che c'è Dio pronto subito, ha fatto il peccato la, invece la, dovrebbe, il lettore che va a leggere domenica quella lettura dovrebbe leggere con una delicatezza unica Adamo dove sei? la ricerca di, di quella passione di chi è innamorato quindi quello che ci fa capire quella frase ci fa capire che Dio da sempre va alla ricerca di Adamo e se vi ricordate quando noi parliamo dell'Eucaristia, noi da lì partimmo se vi ricordate in questo passeggiare di Dio nel giardino alla ricerca di Adamo e Dio continua a passeggiare in quel giardino per ricercare noi Adamo e, e lì poi vedete col confronto poi con Maria Lì si gioca tutto perché eh, si può dire no e si può dire sì. Adamo, diciamo la verità, Adamo non dice né noi né sì, Adamo dice un ni. Maria dice sì. Secondo voi, qual è il dono più grande che l'essere umano tiene, secondo voi? Sì dono che ci è stato fatto. Il libero abitio. O possiamo dirlo anche con un altro nome, così un poco più semplice, la libertà. Però capite bene, la libertà è un dono grande, però è anche il dramma più grande. Perché in certe situazioni noi non vorremmo essere liberi. Il dramma più grande. Provate a pensare, no? Mettere i nostri ragazzi, i nostri figli eh, davanti alla libertà. E quando ne combinano? Ma sapete perché dico quando ne combinano? Per dire noi che siamo un poco più grandi, quante ne abbiamo combinate pure noi. Perciò dico quando ne combinano perché noi ne abbiamo combinate. E se noi ne combiniamo per, diciamo, cose così, capite? la libertà davanti a Dio di potergli dire ma capite la grandezza nostra noi possi possiamo dire no a Dio ecco perché è un dramma E la, la vigilanza anche in questo ci aiuta il vigilare proprio ci aiuta in questa risposta che noi dobbiamo dare a Dio in questa attesa allora vedete che la liturgia veramente è qualcosa di grande perché chi di noi penserebbe, no? durante una giornata chi di noi penserebbe di dire vieni Gesù allora, la liturgia nel tempo di avvento rimette sulle nostre labbra questo che è poi la realtà fondamentale della nostra vita e, e fateci caso quella realtà che viene poi noi però mentre invochiamo dobbiamo farla nostra affinché attraverso l'invocazione poi scendere il nostro cuore scendere il nostro cuore eh, infarcisca le nostre azioni alimenti i nostri pensieri però fatici caso noi molte volte parliamo all'inverso perché noi diciamo che la verità di quello che si dice deve prima stare nel cuore invece nella liturgia stranamente proprio all'inverso lo diceva San Benedetto diceva San Benedetto ai monaci quando pregate fate sì che quello che poi dite con le labbra a quello che dite con le labbra si adatti e si adegui il cuore vuol dire che c'è una legge che noi abbiamo qui, la preghiera riconosciuta la validità di questa preghiera il mio cuore adesso deve fare proprio quella preghiera. E anche qui c'è un altro passaggio, sempre di un padre della Chiesa, San Bernardo e diceva così in riferimento alla parola di Dio poiché sono beati coloro che custodiscono la parola di Dio tu custodisci in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi fai in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi allora capite, non è un esercizio della mente perché noi questo pensiamo, pensiamo che sia, sia la dottrina o la teologia non è qui, è, è, è qui, è il corpo è il corpo, cioè la parola deve diventare corpo perché è il principio che Cristo ha assunto la notte di Natale, ascolteremo il verbo, la parola si fa carne Gesù non ha annunciato il Vangelo perché ha parlato del Padre perché quello che lui faceva trasmetteva il Padre vi ricordate quando il centrone lo vede morire che cosa dice? questo veramente è veramente il figlio di Dio da che cosa l'ha capito? perché Gesù invece, ha fatto teologia? no da come l'ha visto morire Sono le azioni che dicono, affinché la parola tu custodiscila in modo che scenda nel profondo della tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e nei tuoi costumi. Allora vuol dire che quella parola la devo avere sulla bocca, sì, ma quella parola devo averla pure sulle mani, ma non perché tengo la Bibbia in mano, perché le mie azioni, quello che io farò, devono essere azioni che hanno avuto la trasformazione della parola di Dio. primo esempio che mi viene in mente il bianchino il bianchino, no, voi sapete che automaticamente lui si sporca e ci accorgiamo perché le mani tiene la pittura sulle mani il lavoro, vedete, che lui fa passa attraverso le sue mani eh, io mi ricordo quando ero bambino dietro dove abitavo io c'era il forno mamma qualcuno mi mandava a comprare la farina già, la pasta già limitata per fare quella pizza quando entravi nel forno si sentiva proprio l'odore del pane le nostre azioni che trasmettono? le nostre azioni che veicolano? Eh, guardate quello è facile a fare quello che sto facendo io lo potrebbe fare chiunque, smettiamo a casa si mette a studiare, piglia dei testi, bene, qua o la legge la relazione oppure, cosa ecco, la impari? Può fare una relazione si trasfonda nella tua anima, nei tuoi affetti e nei tuoi costumi, dirà altrove: eh, amere il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. E eh, allora capite, io dove decido, dove scelgo, dove agisco, lì entra questa parola. Eh, dove mi devo confrontare, entra questa parola. È lampada, come dice Salmo, lampada per i miei passi e la tua parola, sta scritto pure qui sopra. È lampada che illumina. Io conosco la Bibbia a Memoria e eh, significa niente. Proprio non significa proprio niente. Allora capite, no? Allora il dire vieni. Che significa dire vieni? È un modo tanto per dire di cortesia, di buon creanza. Venire, lo sapete, comporta sempre una devastazione comporta sempre uno scombussolare il piano che tu avevi prefissato un esempio poi quando vieni a casa vieni ti aspetto va bene ok poi l'improvisti si chiama senti sto venendo posso venire sì sì vieni appena staccate le frate ma proprio modo doveva venire questo proprio modo doveva venire ma tu mi hai detto di venire guardate che ma voi capite che potenza che noi abbiamo che il Signore stesso ci ha dato nel poter dire vieni e Lui viene perché il Signore le nostre preghiere le ascolta e le esaudisce sempre siamo noi che qualche volta non riusciamo a cogliere la risposta che Lui ci sta dando ma Lui ci risponde sempre e se gli dico vieni, quello viene però poi sapete che fa? aspetta vicino alla porta se sta aperta entra se sta chiusa per quel gioco della libertà di prima lui non entra lo dice nel Vangelo sto alla porta e busso se apri io e il padre verremo in lui e dimoreremo presso di lui ma anche qui capite? Dio che è un mendicante, allora dice, ma vieni, ma dove sta? Vieni, quando viene? Allora eh, capite la sfida come poi è vera, no? Allora capisci che la parola per poterlo riconoscere, capisci che quella parola poi è nei sacramenti, e lì è tutta la forza, e attenzione, perché la parola nei sacramenti è non è un discorso. Allora capisci che parole e sacramenti ti aprono che cosa? Ti aprono ai poveri. Allora il mendicante, lo zoppo, il fastidioso, il ripugnante. E se ti ho detto vieni e quello poi viene in queste persone, in questa realtà qui, che fai? Dici ma io non ti aspettavo così. E allora l'idea è sempre quella, no? E con la conversione, quel Dio fatto a tua immagine e somiglianza. No, Dio non è a mia immagine e somiglianza. Non posso costruirmi un Dio come lo voglio io. Lo voglio bello, lo voglio forte. Ecco perché forse, forse, no, molto più, non riusciamo o oh, non riesco a riconoscerlo. Eh, voi... Immaginatevi, no? Non, non lo voglio dire, altrimenti sarei irriverente. Tutti quanti noi abbiamo delle figurine, no? Delle immaginette sacre, eppure di Gesù, teniamo un'immaginetta sacra. Generalmente una, quella classica: Gesù con la pecorella vicina, così, no? E, e poi Gesù che è bello, che tiene la barba così appunto l'immaginetta. E noi siamo, siamo, posso dire la parola, siamo così stupidi, perché noi pensiamo che quello è Gesù che è là fuori, poi ci viene incontro. Quello non ci viene mai incontro, quindi Gesù non viene. E però quando ha detto ho avuto fame e mi ha dato da mangiare, poi giustamente il Signore, ma quando mai? Io no, tu non sei mai venuto a chiedermi da mangiare o da bere certo non sono mai venuto nell'immaginetta come quell'immaginetta non sono mai venuto però quando è venuto Michele ti ha chiesto da mangiare quando è venuto Antonella ti ha chiesto il pacco di pasta quando è venuto Giuseppina in mezzo alla strada mi dai un attimo possiamo parlare due secondi allora quello che vi disse la settimana scorsa dobbiamo noi recuperare il tempo perché per uscire in questo bisogna fare quello che stiamo facendo in questo momento dobbiamo perdere tempo perché in questo momento noi stiamo perdendo tempo questo è un momento inutile questo qui, nel senso che non produce secondo la mentalità esterna Secondo la mentalità dell'economia, noi stiamo perdendo tempo in questo momento. E il gioco è tutto qui. Allora, ritorniamo veramente a questa bellezza, come vi dicevo prima, non Di di questa fiducia che il Signore ha verso di noi più di quella che noi abbiamo in noi stessi eh, allora la domenica il Natale l'Avvento è come se il Signore dicesse no dai coraggio fidati di me Entra di nuovo in questi misteri per conoscere quanto io ti amo, perché questi misteri ti dicono il mio amore. Il Natale dice che si è fatto vicino a me, Pasqua mi dice che mi ha salvato. E il dono dello Spirito mi dice che il modo diverso attraverso il quale io sarò presente dentro di te. E allora dice, dai vieni, non ti preoccupare, vieni, interagiamo. Io in te e tu in me. innamoriamoci ce lo dice lui, innamoriamoci vedremo a Maria questo chiede domenica anzi veramente dice una cosa diversa a Maria dice Maria io fin dall'inizio mi sono innamorato di te ma no, tu vuoi ricambiare questo amore è come se dicesse qualche volta no, prima succedeva eh, c'è l'amico dell'amico che va a portare l'imbasciata. Gli sai, quello là vorrebbe fidanzarsi con te. Tiene però vergogna, così è, quando voi allora così facevate, no? E ha mandato l'angelo. Ha mandato l'angelo. E l'angelo questo è detto, Maria, c'è una persona che vuole innamorarsi di te. Si è innamorato di te, che dici? Eh, ve l'ho detto no non lo leggiamo come un romanzo eh, eccomi sono la serva del Signore va bene così no Là c quando Maria dice ma come avverrà questo dice tutta la serietà di Maria e eh, eh, questo è quello che il Signore dice a noi di celebrazione in celebrazione in questo scorrere di tempo in questo momento della nostra esistenza non di ieri perché adesso è l'avvento quindi questo momento qui della mia esistenza così come adesso allora voi capite, no? in questo momento che sto vivendo con i drammi che abbiamo nel cuore con i propositi che abbiamo nel cuore con i desideri che abbiamo dentro con le fratture e i fallimenti che ci portiamo dentro tutti quanti che significa che il Signore mi dica vuoi corrispondere a questo amore? allora capite la serietà che mi stai chiedendo Dove vuoi arrivare? Qualcuno potrebbe dire, per essere più concreti, dobbiamo tornare a desiderare e per desiderare ci vuole un tempo per desiderare qual è il tempo per desiderare? ogni momento questo è il tempo del desiderio desiderare che cosa? dobbiamo dare un nome desiderare Cristo Cristo dobbiamo dare il nome Cristo oppure nella verità di quello che siamo chiediamoci le mie energie la mia forza il mio tempo lo sto canalizzando verso che cosa? Sospendendo le mie forze, il mio tempo, per che cosa? Per la casa da costruire. Guardate, perché l'importante è che noi individuiamo che cosa sta canalizzando, attirando il nostro tempo, la nostra attenzione. L'importante è che lo individuiamo, perché individuato poi posso capire allora che cosa mi sta muovendo. Le mie tensioni in questo momento sono queste che cosa? Dalle amicizie. D'accordo? Allora devo capire allora. La ricerca di un lavoro. Lo star bene. Le mie forze, le mie potenze, le mie energie, non so come altro dire, sono in questo momento attirate da che cosa? Allora, questa tensione... Questa tensione, questo tendere, è, è attratto da che cosa? C'è cioè, questa sorta di calamità, ma che cosa mi sta? Ed è quella la mia vocazione. È quella la realtà alla quale sono chiamato. O non è una situazione di un momento dice ma io nella, questo ora sto vivendo allora ecco il momento l'avvento di quest'anno allora in quella realtà come dire vieni come il Signore può trovare spazio eh, perché poi sapete pure l'altro gioco qual è solo spazio proprio no eh, sì un angolino glielo do eh, a Cristo non si può dare un angolino Ho tutto o niente e voi lo sapete finché non si è dato tutto non si è dato niente. Dice, ma io tengo tutto, questo tutto, solo questo qua me lo tengo per me. Non è dato niente. Allora quindi dicevo recuperare questo desiderio facendo però verità dentro di noi. Il Signore questo vuole da noi, vuole la verità dentro di noi. Il Signore non ci chiede la perfezione ma di essere sinceri, con noi stessi rimane tutto. Sincero con me stesso, lo sarò anche con lui. E anche se qualcosa ci può far male nel dire a noi stessi, ci può far male qualche verità no? nel dirla a noi stessi, è il primo momento quello della guarigione.